Grazie Presidente, questa mozione, eh, appunto, come ha brevemente descritto Pocanzi, interviene in un ambito che ci auguriamo eh, sia noto a tutti, ovvero in fase di dichiarazione dei redditi, la possibilità per eh, le persone, e non per le aziende, ma per le persone, di eh, devolvere il 5 per mille a eh, fini sociali. Nata nel 2006 circa questa, questa misura, questa possibilità nella quale eh, si lascia lo, la possibilità quindi al cittadino di indirizzare la spesa pubblica eh, tra le varie opzioni prevede la possibilità anche di eh, devolvere questa, questa aliquota al comune di residenza per le spese sociali la necessità intravista dalla maggioranza per questa mozione nasce da due considerazioni. La prima è che eh, di fatto c'è una um, certa ignoranza, nel senso che si ignora questa possibilità da parte dei cittadini. Dall'altra, che eh, conferma questa, questa, questa ipotesi, eh, il trend della donazione del 5 per 1000 da... 4-5 anni a questa parte è in diminuzione, quindi siamo passati da circa 5, me, oltre mezzo milione di euro a poco più di 400 mila euro nel, nell'ultimo anno. Quindi con questa mozione si intende eh, chiedere un. Um, una campagna di informazione e di comunicazione verso i cittadini per sensibilizzarli verso questa eh, opzione praticabile che ovviamente con, potrebbe consentire a Roma Capitale di incrementare i fondi per la spesa del sociale. Grazie.